Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un give a car to Friend. diciamo che è abbastanza semplice, per fare questo give a car abbiamo bisogno di un amico, il nostro amico deve avere il suo centro operativo e l'auto che ci vuole passare, che in questo caso è questa qui, quella che voglio prendere io. L'auto che ci vuole passare deve stare posizionata su questo punto, mentre il centro operativo deve stare dove lo vedete più o meno Vedete, in questa localizzazione della mappa che è l'aeroporto di Trevor potete anche non avere lo stesso bunker e potete anche stare uno in culo al mondo e un altro in fregna alle stelle per capisse. quindi a questo punto il nostro amico entrerà nella missione e ovviamente dovrà essere l'host di quella missione e chiudere la missione io l'ho fatto in questo modo ragazzi a me è riuscito benissimo e noi invece dovremo avere una lg rh8 che dovrà essere proveniente dal centro operativo ultimo appunto ragazzi fate attenzione l'auto che il vostro amico vi sta passando non deve provenire dal suo centro operativo altrimenti il glitch non funzionerà quindi a questo punto prendiamo la nostra lg andiamo nella base operativa eh, scusate nel bunker io in questo caso la vado a rimettere dentro per farvi vedere che proviene dal centro operativo però non servirebbe neanche però tiriamo fuori la LG e a questo punto andremo a fare un passaggio strano siccome ehm, quell'altro diciamo che ho visto io ci serviva un pochino di timing un po' di velocità in questo passaggio non serve né timing né velocità l'unica cosa che dovremo fare qui ragazzi è eh, aprire la portiera del conducente e distruggerla io qui ci ho avuto un po di difficoltà ma non nella guida ma nella distruzione della portiera sembrava proprio incollata con non se sa che proprio inchiodata con co qualcosa di allucinante perché sono andato addosso al muro avete visto che è successo quindi mi metto a cercare di distruggere questa portiera insomma dovete comunque distruggere questa portiera e adesso andremo a vedere il perché anche qui ragazzi non sono riuscito a distruggerla qualcosa di allucinante sta portiera però adesso la distruggo proprio in maniera o te distruggi o te distruggi quindi a suo punto distrutta la portiera ragazzi ci mettiamo qui dove sta sta specie d'armadietto non so che cos'è una cabina della corrente fate attenzione a non andare troppo avanti altrimenti uscirete fuori vi mettete vicino la porta d'uscita e con l'inquadratura guardate l'auto e dovete premere X e triangolo insieme a questo punto ragazzi vi troverete fuori dal bunker eh, con la vostra auto Rientrerete nel bunker Una volta rientrati nel bunker Bunger Non sa so che cazzo ho detto Sto diventando dislessico Andremo a vedere che cosa dobbiamo fare ragazzi Quindi andremo al lato del centro operativo mobile Ragazzi Io mi vado a posizionare da questo lato E vado a schiacciare la macchina più avanti possibile però con la freccia che si, che si vede premeremo la freccia ragazzi in maniera da poter entrare e rimarremo frizzati rimarremo frizzati in questa posizione come vedete gli stop dell'auto sono accesi, a questo punto il nostro amico che è nella sua missione chiusa ovviamente ci manderà l'invito un giochiamo insieme come avete appena visto, accettate l'invito a giocare insieme e non appena il nostro amico eh, ci vedrà diciamo entrare nel, nella missione dovrà cacciarci fuori farà espelli giocatori ci espellerà andremo eh, verso l'auto del nostro amico ovviamente e non appena saremo sull'auto il nostro amico scende, eh, uscirà dalla missione non prima perché altrimenti l'auto si sposterà si metterà da un'altra parte insomma e andrà nel suo centro operativo mobile a quel punto una volta dentro il suo centro operativo mobile ci manderà un invito ad entrare nel centro operativo mobile quindi attendiamo l'invito dell'amico come vedete è arrivato l'invito dell'amico quindi noi andremo ad aprire il telefono e andremo ad accettare l'invito mentre stiamo accettando l'invito dovremo premere immediatamente freccia destra ragazzi premeremo freccia destra ci butterà dentro ehm, la gara in pratica ci metterà dentro la gara e una volta che saremo dentro la gara dovremo uscire immediatamente quanto prima meglio è usciremo dalla gara risaliremo di corsa in auto e dovremo aspettare che ci farà un lag eh, una schermata nera come questa e ci metterà dentro il nostro centro operativo mobile a questo punto l'auto sarà duplicata e sarà nostra che altro dire ragazzi Io ho trovato questo metodo che era un pochino più semplice l'avevo visto già da ieri un, un utente me l'aveva linkato però non l'avevo pubblicato perché stavo impegnato a fare altre cose però oggi ve l'ho voluto portare sper sperando che duri un pochino sperando che possiate usufruire di questo metodo non ho nient'altro da aggiungere ragazzi un saluto a tutti al prossimo video ciao a tutti See